Paviglioniti? Dica. Vuole mettere per gli amici di Cinico TV qualche suono? Certamente. Prego. Insomma Cosmopolitan con la sua catechesi postmoderna e con la sua ortopedizzazione di massa mira a inculcare nei suoi lettori il sacro valore dell'erramento planetario dell'individualizzazione privatistica del mondo della vita e nell'abbandono di ogni legame solido, solidale e comunitario Certamente Occorre vivere tutti alla stregua di atomi o di monadi per riprendere un'espressione hegeliana, sta oggi trionfando ubiquitariamente la figura dell'individuo monadico, monadices individuum, il quale, privo di rapporti e chiuso in se stesso, senza finestre, diremmo con Leibniz, si muove gravitazionalmente, senza pesi di identità, di cultura, di consapevolezza negli spazi infiniti della mondializzazione. Certamente.